L'Open Government Partnership è un'iniziativa volontaria internazionale il cui scopo è assicurare gli impegni dei governi verso i loro cittadini nello sviluppo della trasparenza, nella lotta della corruzione, nell'aumentare la partecipazione dei cittadini e nel promuovere l'uso di nuove tecnologie per rafforzare la governance pubblica. Come si controlla che veramente le nazioni si impegnino in questo scopo? Ebbene esiste un meccanismo indipendente di valutazione, l'Independent Reporting Mechanism, che pubblica Pubblica per ogni nazione partecipante all'OGP un rapporto di medio termine e uno a conclusione del Piano Nazionale d'Azione. I report prodotti dal meccanismo indipendente di valutazione hanno ovviamente lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento delle azioni compiute del piano e dare conto su quanto si è fatto e su quanto ancora resta da fare. Ne parliamo con Lorenzo Segato che ha curato la redazione del report sullo stato di attuazione del secondo piano d'azione OGP e che al momento è coinvolto sulla stesura del report sul terzo piano d'azione nazionale. Sentiamo. Come funziona il meccanismo indipendente di valutazione OGP e in che modo i rapporti prodotti dall'IRM rappresentano uno strumento di accountability sull'attuazione del piano d'azione nazionale? Il sistema di IRM, monitoraggio indipendente, è stato pensato fin dall'inizio da OGP per garantire eh, credibilità al lavoro eh, e all'azione dei governi. È un meccanismo completamente scollegato che m, si pone due obiettivi fondamentalmente, controllare lo sviluppo del piano eh, e aiutare eh, i governi nel raggiungimento degli obiettivi. Eh, ci sono due report, uno eh, dopo un anno e uno alla fine del secondo anno quindi alla fine dell'action plan che misurano lo sviluppo del piano e, e elaborano delle raccomandazioni, questo soprattutto alla fine del primo anno, quindi si vede dove è arrivato il piano e si danno dei consigli su come raggiungere gli obiettivi mentre il secondo action plan va a misurare quelli che sono gli obiettivi raggiunti o mancati da ogni singolo governo. Chiaramente è un sistema ehm, che fornisce credibilità a tutto l'impianto OGP ehm, ma aiuta anche il Governo eh, nel proprio impegno. Sapete che ogni Governo disegna il suo piano, eh, lo costruisce e quindi si prende la responsabilità di eh, portarlo avanti e il sistema di monitoraggio è fatto apposta per controllare che eh, quello che viene dichiarato venga poi fatto e quindi chiamare il governo, il governo rispetto dei propri impegni. Il rapporto di fine termine del secondo Action Plan italiano copre il periodo 2014-2016. Puoi dirci quali sono i principali risultati emersi e alla luce di questi ultimi come si sta procedendo verso l'implementazione dell'attuale terzo Action Plan italiano 2016-2018? Ho partecipato con Andrea Menapazzi alla valutazione del secondo Action Plan italiano e anticipo subito che sono coinvolto anche nel monitoraggio del terzo action plan. Eh, I piani sono ogni due anni, quindi il precedente era 2014-2016 e l'attuale è 2017-2018. Come è andato il piano precedente? Ma, ehm, guardando ai meri numeri, eh, alla fine il giudizio finale è che il, il piano ha raggiunto un obiettivo su sei. Quindi erano stati impostati sei obiettivi ehm, del piano precedente, del secondo action plan. Era un piano che nasceva dall'esperienza del primo, che era stato forse un po' troppo ambizioso. Quindi il secondo piano era stato fatto in modo molto più pragmatico, più realistico, con degli obiettivi che potevano essere raggiunti facilmente e il coinvolgimento di fatto di tre attori principali, che erano il Dipartimento della Funzione Pubblica, ANAC e AGI dell'Autorità per il Digitale. Eh, quindi un piano eh, che fin dall'inizio era apparso un piano eh, alla portata del governo che si inseriva tra l'altro in, eh, in un percorso anche eh, politico di riforme strutturali, quindi eh, era un piano che aveva tutte le premesse per eh, che fosse raggiunto. Eh, come tutti i piani è difficile disegnare all'inizio eh, un percorso eh, che dia garanzie eh, di, di successo perché... Eh, il piano d'azione deve portare a, un, a una trasformazione, a un cambiamento, quindi non posso mettere in piano d'azione eh, qualcosa che sto già facendo, devo mettere qualcosa di nuovo e spesso eh, i piani si scontrano con le, le vendette burocratiche e difficoltà anche di implementazione tecnologica. Quindi il, il secondo piano ha rappresentato in termini di risultato eh, un conseguimento parziale perché di fatto un'unica azione è stata portata a termine che è il portale soldipubblici.it. Le altre però sono state messe in piedi, quello che non è stato raggiunto è stato inserito nel terzo piano d'azione. Eh, il cambio di passo c'è stato sicuramente in passato con il dialogo con la società civile. Eh, L'open government è partecipazione, e governo insieme, quindi il coinvolgimento della società civile è fondamentale. Eh, tra il primo e il secondo piano abbiamo assistito a un cambio di approccio, per cui il governo ha cercato il dialogo con, con la società civile, con gli esponenti eh, per costruire il piano. Eh, All'epoca era stato costruito un percorso che diciamo. Poteva essere anche più strutturato, ma che di fatto costituiva una prima collaborazione. Da quel percorso poi è nato quello che si chiama Open Government Forum, che era una delle raccomandazioni che abbiamo fatto alla fine del Secondo Action Plan, cioè di costruire una specie di assemblea permanente di dialogo con la società civile. Ehm, quindi alla fine il piano... Uh, è la prova di un commitment, di un impegno della, eh, del Governo che abbiamo rivisto anche nel terzo, ovviamente il terzo è oggetto di valutazione quindi non possiamo dire nulla di quello che abbiamo visto sinora. Eh, però il terzo piano che è consultabile sul sito è un piano sicuramente più ambizioso perché ha molte eh, più azioni, eh, molti più soggetti coinvolti, quindi è un, un, rappresenta un'ulteriore trasformazione. Eh, abbiamo chiuso da poco il, um, lo, lo studio per il mid report, adesso è um, oggetto di, di revisione, quindi sarà pubblicato all'evento dell'anno il risultato, uh, però quello che si può dire è che comunque l'impegno che è stato dimostrato nel precedente action plan è confermato anche in questo, con luce e ombre ovviamente come ogni eh, piano che si rispetti. In che misura la crescente attenzione dei governi verso l'accountability e le nuove forme partecipate di gestione delle politiche pubbliche sta contribuendo al successo internazionale di Open Government Partnership? Credo che il successo di Open Government Partnership nasca da due fattori principali. Uno è ehm, la bellezza dell'idea, il fatto che eh, i paesi si rendano aperti verso la società civile, verso i cittadini e vogliono essere più responsabili vogliono aumentare la partecipazione è un'idea che piace, e soprattutto in questo periodo storico dove credo eh, un po' la crisi del rapporto cittadino-istituzione in molti paesi eh, ha bisogno di, di, di nuovi spunti e di nuovi slanci. E Questo è anche supportato dalla, eh, dallo sviluppo tecnologico, dall'innovazione per cui eh, l'idea di essere sempre più connessi, sempre più digitali sicuramente si inserisce eh, bene dentro una, un progetto come Open Government Partnership e è nato da, da una visione illuminata di governanti che hanno pensato che non si potesse essere autoreferenziali ma si dovesse essere eh, responsabili verso, verso la cittadinanza, verso i cittadini. E un altro motivo di successo è, è come hai anticipato, la, il fatto che OGP è un sistema organizzato, quindi per un paese è relativamente facile aderire, ehm, si è guidati in un percorso, ehm, si dialoga con gli altri e ehm, di fatto è un sistema dove si prendono degli impegni eh, che non hanno, eh, diciamo che, Rispondono a un, a un desiderio, a un impegno dello Stato, ma non hanno poi eh, sistemi sanzionatori o, oppure eh, castighi nel caso non si riescano a raggiungere gli obiettivi. Quindi è un sistema premiale che può essere anche utilizzato per dimostrare che si sta facendo qualcosa, eh, che tutto sommato è anche vantaggioso. Quindi la bellezza dell'idea e l'opportunità che offre eh, dà sicuramente un un'appetibilità al tema OGP per cui molti paesi entrano e aderiscono. Eh, anche OGP sta crescendo e sta maturando perché eh, dall'idea alla realtà eh, comunque bisogna costruire un sistema di controllo e bisogna fare in modo per quanto possibile che l'idea di partecipazione e di accountability si trasformi in, eh, in una realtà concreta e in particolare una cosa che sta emergendo molto forte da OGP è un po' lo scollamento fra il livello nazionale e il livello locale, dove non c'è una politica forte eh, del governo di tenere connesso tutto il paese, eh, spesso ci sono istituzioni principali che magari corrono di più e si aprono, ma a livello locale resta un po' la difficoltà di, di, di aprirsi e di rendersi... Eh, così eh, trasparenti dall'altra parte la grossa sfida che rimane eh, visto che i governi si stanno impegnando nell'open government dall'altra parte servono dei cittadini maturi che si impegnino perché non è sufficiente mettere a disposizione le informazioni, creare infrastrutture eh, ma ci vuole eh, una cultura delle persone eh, alla partecipazione e questo devo dire che anche in Italia eh, stiamo vedendo che Stato da fare ce n'è parecchia. i soggetti che partecipano sono pochi, sono sempre gli stessi e su questo sicuramente c'è un lavoro molto forte da fare, non da parte del governo, ma sicuramente da parte della società.